già vecchia non ce la farai mai hai pochissimi secondi e poi io resterò per sempre così oh, finalmente a casa amore non siamo ancora tornati a casa abbiamo portato Vanessa all'oratorio siamo uscite da scuola e rientriamo finalmente adesso yeah! amore Ani ma dove sei? vieni qua vieni, ti sei incastrata è fatta male senti un po a vedere alla schiena amore no baby come è andata oggi a scuola benissimo e cosa avete fatto amore non ricordato la classe poi non ho messo le cose ah si sì? quando il 31 lunedì che per colpa di poi questo ci sono dei cappellini e delle maschere oh che e bello con uno i e con maschere hai il singhiozzo sì. devi bere un una volta bello. la maestra ha detto eh, anche i maschi che le femme nero tutà gli ancoli marchi hanno detto giratevi perché la maestra si è andata una paglia La maestra di scuola? Sì che carina, maestra... simpatica! Ma lo sai Anastasia che a proposito di Halloween quest'anno mi è venuta voglia di travestirmi e stamattina sono andata a cercare giù in taverna tutti i vestiti e i travestimenti che avevamo ritirato l'anno scorso e guarda un po' cosa ho trovato! No, no, no, no. Guarda un po' questa parrucca da vecchietta Credo proprio che farò la vecchietta cattiva di Halloween Mamma ma tu sei già vecchia Ma come amore sono vecchia? Non mi piaceva così tanto l'idea Mamma ma ti farò tinte tinta ai capelli Tutta la pelle molle Non penserei mica di essere giovane Vabbè giovane giovane no <ride> Ma neanche una vecchietta eh Anastasia, avevo comprato questi cioccolatini per Halloween, solo che non li possiamo mangiare adesso, ma dobbiamo aspettare il giorno di Halloween. Ma no, li voglio subito! Anastasia, non si può mangiarli adesso perché c'è proprio scritto che se i cioccolatini prima di Halloween mangerai, della tua paura ti trasformerai e quindi... Fino al 31 di ottobre non possiamo mangiarli. Ok, mamma, ho capito. Mi faccio un riposino perché non mi ancora tutte le scarpe. Va bene, amore, ti faccio fare un riposino, che poi dobbiamo andare a prendere Vanessa a catechismo. Ok? Effettivamente un po' di paura di invecchiare ce l'ho, ma non sarà mica vero quello che c'è scritto qua, io un cioccolatino me lo mangio perché sono super golosa! questi cioccolatini la tua paura sia vera ah, solo che adesso tra poco si sveglierà Anastasia e se mi scopre e se mi scopre mi fa tornare mi fa tornare Romina Giovane io voglio restare così perché sono cattiva perché sono i cioccolatini di Halloween oh yeah! nasconde tutti questi cioccolatini così non potrò mai più tornare buona e giovane così la prossima volta Anastasia imparerà a dirmi che sono vecchia no. Mi piaccio di più e non voglio più tornare giovane e buona come ero prima. Vediamo, Anastasia. Se sei brava tanto quanto lo sei stata a farmi diventare vecchia, a farmi ritornare giovane. <ride> Ah, hai sbagliato, hai sbagliata Hai sbagliato lo spirito di Albin, non è con te là! Non ce la farai mai, hai pochissimi secondi E poi io resterò per sempre Così, come tu hai desiderato E adesso sei contenta? Io sì, perché odio i bambini E tu sarai il mio pasto di... Cosa mi succede adesso? Adesso io morirò! Morirò! No, tu non prendi che ho fatto! Ti voglio bene! Farò mai più, ok? Oh, ti voglio bere! Anastasia! Cosa succede? Ani? Cosa c'è? Ani. Ciao! Cosa c'è? Hai fatto un brutto sogno! Ma scusami, non ti dirò mai più che sei vecchia. Ma no, amore, ma non ti preoccupare, sono un po' più grande delle altre mamme che magari vengono a scuola a portare gli altri bimbi. Ma guarda che io sono ancora tanto forte, stai tranquilla. <ride> oh, Ascolta, Senti, ascoltami, ma cosa hai sognato? Raccontami, ma perché eri così agitata? perché te hai mangiato il cioccolatino io lo devo cercare tutti per farti diventare romani infatti te eri vecchia eri vecchia eri arrabbiatissima ma oh no amore ma la tua mamma non diventerà mai vecchia io resterò sempre giovane guarda come sono bella <ride> stai tranquilla ma Vanessa quando arriva? Dove tornare Vanessa da catechismo ciao mamma ciao anni. Mamma, perché ti sei tu i capelli? Cosa sei vecchia? <susurra>